Salve a tutti, sono Letizia, io e Chiara e questa settimana vorremmo consigliarvi di leggere Un bacio dall'altra parte del mare, scritto da Simona Toma e dito da Giunti. Già dalle prime righe il libro acquista un ritmo incalzante, ci ritroviamo eh, in un vortice di avvenimenti e appunto eh, insieme ai due protagonisti, a Caterina e a Yassin, stiamo scappando da un rave. In seguito scopriremo che Caterina si è trasferita a Bologna insieme all'amico Ettore per studiare all'università e sta intraprendendo la carriera agli studi universitari in giurisprudenza. È figlia unica, quindi vede riposte in lei tutte le aspettative del genitore è un avvocato, mentre è consapevole di essere gay, è stato vittimo di bullismo alle scuole superiori e quindi eh, sa bene che vuole andare a Bologna perché è considerata la città gay friendly, ma non ha idea esattamente di quali corsi frequentare, infatti inizialmente improvviserà, um, li frequenterà un po' tutti. Inizialmente verranno ospitati eh, dalla cugina di Caterina Rachele che convive con Gregorio, un attore snob e maleducato, in seguito invece troveranno alloggio presso un appartamento che ospita diversi universitari che incarnano diversi stereotipi. Infatti avremo lo studente compulsivo che non esce mai dalla sostanza, i fidanzati, i rivoluzionari, i pacifisti, coloro che invece vorrebbero cambiare il mondo e poi c'è lei che non sa esattamente neanche se è o meno convinta dell'università che sta intraprendendo. In questo turbine di personaggi si delinea la storia di Caterine Yassin. Yassin è un marocchino arrivato tanti anni prima ehm, che però non ha avuto mai la fortuna di potersi eh, procurare il permesso di soggiorno e insieme a tante altre persone provenienti da tutto il mondo abita in questo palazzo. Eh, che però devono lasciare a tutti i costi, come vi ho già detto. Eh, Caterina eh, si farà da portavoce, racconterà le storie di, questi, di, di questa gente, ehm, perché è inviata da una radio locale, Radio Margot, gestita da altri giovani. E così verremo appunto a conoscenza di tanti, di tanti momenti di vita, anche quotidiana, eh, di queste persone. E, secondo voi, riusciranno questi due giovani a coronare il loro sogno o dovranno rinunciarci proprio per via della loro diversità? Mi piacerebbe che ognuno di noi leggesse questo libro, perché affronta delle tematiche importanti in maniera leggera, scorrevole, e con un linguaggio adatto a tutte le età. In pratica vi ritroverete senza neanche accorgervene a sognare di intraprendere centinaia di carriere universitarie con Ettore o amori che dureranno soltanto una sera o ancora vi troverete indecisi e entrerete nella psicologia di Caterina, giovane che non sa esattamente cosa scegliere se dare o meno ai suoi genitori la notizia di non essere davvero portata per giurisprudenza ed infine vi chiederete quanto eh, bisogna lottare per raggiungere i propri sogni e, e in questo rientra non solo Yassin, ma anche eh, tutte le persone che abitano nel, nel palazzo, perché ognuno di loro sta lottando, lotta ogni giorno per eh, continuare a vivere eh, ormai in quella realtà che si sono costruiti. Ecco perché vi invito a leggere questo libro, in quanto ci spinge a riflettere davvero su quanto siamo fortunati e quanto potremmo fare per gli altri. Spero che troviate utile questa recensione e a presto. In quale capitolo e da chi viene pronunciata questa frase? Corriamo stretti per strade e stradine di Bologna e guardo le nostre mani per un momento. Le nostre dite intrecciate sembrano il ricamo di cioccolato sulla superficie del cappuccino. Vi invito a scrivere la risposta nei commenti. A presto. Scritto da Simona Toma. Toma, Toda to, to, stavo dicendo. Todarello. Toda. Toda. Va bene. In quale capitolo e da chi viene pronunciata questa frase? Oh mio no.